Buongiorno a tutti, bentornati alle, alle nostre mh, chiacchierate, diciamo, legate alla tecnologia e società. Eh, oggi siamo qui con uh, Ivana Bartoletti, che ringrazio per averci dedicato il suo tempo oggi. E Ivana Bartoletti è consulente di privacy ed etica e supporta le aziende di programmi di design della privacy, in particolare in relazione all'intelligenza artificiale e alla tecnologia blockchain. I suoi interessi includono intelligenza artificiale, etica dei dati e femminismo. Ha cofondato il Woman Leading in AI Network, che è un gruppo di pressione che, cons che consente alle donne di uh, ciò che vorrebbe, insomma, far uh, dare maggior peso, diciamo, maggior voce alle donne rispetto alle, alle regole dell'intelligenza dell artificiale. È stata in passato direttrice di Fabiana, che è la rivista della, della Fabian Society, un'associazione culturale storica che vicina al Labour Party inglese. e Fa tuttora parte del comitato esecutivo di questa associazione. È laureata in Scienze Politiche a Trieste, ha poi conseguito un Master in Pubbliche Relazioni Europee a Roma e una seconda laurea in Legge eh, nell'ambito di diritti umani a Londra. È stata nominata eh, nel 2019 Donna dell'anno ai Cyber Security Awards. Eh, inoltre, contribuisce regolarmente alla rivista sull'AI The eh, Yuan e su tutte le questioni relative alla privacy e all'etica. E prima di trasferirsi, nel 2008 è stata collaboratrice del ministro Barbara Pollastrini nel secondo governo Prodi, sulle pari diciamo, opportunità, ed eh, infine in segneriamo un eh, in, in artificial, in artificial revolution uh, on power politics and AI». Eh, dell'Indico Press, uscito nel 2020, decoratrice anche del libro e Book, ehm, uscito anche solo lo scorso anno, sull'utilizzo, nel 2020 sull'utilizzo di intelligenza artificiale nel mondo della finanza. Eh, infine, eh, Visiting Policy Fellow all'Università di Oxford e responsabile eh, globale della privacy per uh, Wipro, una delle principali società internazionali di servizi IT, consulenza e processi aziendali. Ecco, grazie, grazie ancora, ripeto, grazie. per, per uh, chiacchierare per il tempo che, diciamo, di oggi. E niente, iniziamo quindi subito con uh, diciamo, uh, parlare uh, insieme, di, insieme di, eh, di intelligenza artificiale e, e di privacy. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale uh, non ha molto a che fare con cyber, robot e cose diciamo, astruse da, da, diciamo, da libro o film di fantascienza ma eh, è già, eh, incide già in maniera massiccia sulla trasformazione della nostra vita quotidiana eh, dall'istruzione dei merci agli assistenti personali virtuali eh, dalle macchine a guida autonome fino all'industria bellica e viene quindi creandosi un, un mondo digitale che sta ristrutturando il potere globale e gli assetti politici eh, moderni incidendo pesantemente sulla riproduzione delle disuguaglianze ponendo anche e sfide al pensiero democratico eh, ecco, volevo proprio iniziare da qui. Eh, perché è importante eh, per tutti noi, insomma, per, non solo per gli addetti ai lavori, ma eh, diciamo anche per i comuni cittadini, eh, comprendere eh, che certi discorsi non so, sono già realtà e non pura fantascienza, che per i cui sono insiti nelle tecnologie predittive di cui si, così spesso sentiamo parlare? Ma Prima di tutto grazie per avermi invitato. E mi fa molto piacere parlare di questi temi. Um, e um, diciamo io penso che um, negli ultimi anni questi temi siano diventati um... Importanti e siano diventati noti a, a tante persone cioè ehm, io ricordo che quando all'inizio mi occupavo di questi temi ehm, eh, erano un po' eh, non, non, non si vedeva no, l'urgenza, mentre adesso io credo che, che questa urgenza si, si vede, che siano tante le persone che si stanno familiarizzando con questi, con questi argomenti allora per esempio, ehm, e questo è dovuto al fatto che negli ultimi anni abbiamo visto sì delle cose meravigliose che ha fatto la tecnologia, meravigliose davvero no? se pensiamo a come nel durante gli anni del covid che ancora sono qui, eh, siamo connessi a livello globale ehm, se pensiamo al, al, alle sperimentazioni nell'ambito della, della medicina ehm, se pensiamo a come eh, per esempio eh, le operazioni che vengono fatte negli ospedali a come ehm, eh, alla, per esempio la capacità di, di eh, capire se una persona ha, ha una malattia molto prima di quanto si sapeva in passato, cioè ci sono state delle cose in cui veramente la tecnologia è diventata formidabile, siamo tutti connessi, l'utilizzo dei, dei social media, e cose che piacciono alle persone, la capacità di comprare online e tutto questo. Però negli ultimi anni abbiamo visto anche degli effetti negativi e questi effetti negativi sono davanti a tutti. Eh, abbiamo visto per esempio in Inghilterra due anni fa quando gli studenti non potevano andare a fare gli esami. Eh, si chiamano A-Levels eh, perché eh, c'era il Covid fu utilizzato un sistema di tecnologia predittiva per uh, capire quali sarebbero stati per, per dire i risultati dei ragazzi ebbene quello che si è verificato e che hanno visto tutti è che questo algoritmo automaticamente dava un punteggio più alto agli studenti che venivano dalle scuole private che agli studenti che provenivano dalle scuole pubbliche. Negli ultimi anni abbiamo visto soprattutto nell'advertising abbiamo visto che annunci di lavoro che pagano di più vengono serviti gli uomini annunci che pagano di meno vengono serviti alle donne abbiamo visto per esempio nel, nei prestiti eh, abbiamo visto casi in cui eh, un prestito maggiore viene dato a un uomo piuttosto che a una donna per non parlare eh, di una donna nera e abbiamo visto un Compass, un sistema eh, che è predittivo per il recidivismo in ambito carcerario utilizzato negli Stati Uniti, che a prescindere dal crimine connesso, commesso dava un tasso maggiore di pericolosità a, una, a, a, a donne e uomini di colore piuttosto che, che, ai, che ai bianchi. Ecco, queste cose qui sono diventate di pubblico dominio, tanto è vero che persino Netflix ha, dato, ha, ha reso disponibile la visione del film Coded Bias, che raccomando a tutti, un film meraviglioso che racconta una delle cose che stiamo vivendo giorno dopo giorno, cioè come il riconoscimento facciale, non solo con i suoi problemi di intrusività, ma è anche un, un spesso un riconoscimento facciale che discrimina nei confronti eh, delle donne, in particolare delle, delle, delle donne nere, eh, dei, dei neri, in particolare delle donne. Ecco, io spesso dico. Questi temi della, della non neutralità della tecnologia, della non neutralità dei dati che poi vengono dati in pasto all'intelligenza artificiale, sono diventati oggi temi di dominio comune. Parlare di etica della tecnologia, in particolare di etica dell'intelligenza artificiale, è un argomento che sta diventando sempre di più eh, di dominio comune. Perché ci si è accorti che la tecnologia sì è fantastica, ma se amiamo davvero la tecnologia dobbiamo essere in grado di capire quelli che possono essere i rischi e in questo caso nell'intelligenza artificiale in particolare ci sono dei rischi molto seri sono i rischi di eh, perpetuazione della disuguaglianza ehm, sono i rischi del cosiddetto bias cioè il fatto che purtroppo noi siamo di fronte ad algoritmi che come dicevo prima danno, eh, discriminano nei confronti delle donne discriminano nei confronti dei neri ehm, la tecnologia predittiva eh, che io trovo una delle aree più complesse più, più eh, pericolose dell'intelligenza artificiale è una tecnologia che eh, in realtà non fa altro che, che eh, perpetuare quelle che sono le condizioni di oggi eh, perché utilizza spesso dati che sono i dati del passato per fare predizioni sul futuro, il passato Certo, non è neutro, eh? il passato rappresenta i, i dati del passato, sono una fotografia di, di, di com'è la società con tutte le sue disuguaglianze, con tutte le sue gerarchie e con tutti le, le, le, i problemi che, che, che conosciamo. Ecco, io credo che questi temi siano diventati temi, temi importanti per la società. E tanto è vero che c'è un'azione non solo legislativa forte, no? pensiamo all'Unione Europea con all l'European AI Act. Ma che in tutto il mondo ci sono dei controlli che, stanno per essere, che sono introdotti, che, che una forte azione e proliferazione di, di azioni legislative. E regolamentari eh, proprio sui temi della, della decisione algoritmica dell'uso di algoritmi predittivi dell'uso per esempio degli eh, algoritmi predittivi nella polizia nell'allocazione delle risorse eh, addirittura recentemente il New York City Council ha detto guardate qualsiasi prodotto eh, automatico no, che usa te queste tecnologie nell'ambito della selezione del personale deve passare al vaglio degli auditori perché mh, purtroppo Spesso abbiamo visto che, che questi sistemi di, di, um, utilizzati nell'ambito per esempio delle risorse umane per la selezione del personale sono, uh, possono essere discriminatori, come successe con un software di Amazon che um, automaticamente sceglieva il curriculum degli uomini um, basandosi appunto su dati che sono dati storici. Questo non è per dire che non dobbiamo utilizzare questi strumenti, questo è per dire che ci sono dei rischi, questi rischi vanno presenti in considerazione ma soprattutto bisogna non, essere, non avere un approccio ideologico, no? cioè, questa tecnologia può essere fantastica però eh, va affrontata con, un, con uno sguardo critico perché solo con lo sguardo critico possiamo prenderne il meglio e non invece trovarsi in, in situazioni dove non facciamo altro che softwareizzare eh, i problemi della società che abbiamo oggi e trasferirli nel mondo di domani. Chiaro, chiarissimo. Ecco, eh, però appunto eh, la, diciamo, il sistema economico, comunque le società eh, occidentali eh, soprattutto, ma in generale comunque ormai eh, di intelligenza artificiale vivono e si, in qualche modo eh, diciamo, si, hanno già un enorme eh, peso diciamo, nelle scelte quotidiane di ciascuno di noi e quindi e soprattutto diciamo, le, le, le piattaforme che più raccolgono questi dati hanno già un peso specifico molto forte sia sul piano economico, sia sul piano eh, politico. Eh, quindi, mh, come prima mh, domanda, eh, cioè nel senso, come domanda mh, subito successiva, mi viene da chiedere eh, ha senso quindi pensare di porre cioè, fine all'economia dei dati? Cioè, mh, diciamo, è realistico pensare que, diciamo, che questo sia un possa essere un obiettivo politico, insomma... Eh, oppure, oppure, diciamo, eh, è forse troppo tardi o è troppo ambizioso. E In particolare poi mi ricollego anche all'introduzione del, del tuo libro sulla, diciamo, che citavo in precedenza, in cui eh, dici che ho concluso che le soluzioni tecnologiche non affronteranno le sfide urgenti che l'intelligenza artificiale e i big data stanno portando al nostro mondo. In buona sostanza ehm, appunto, eh, si auspica una soluzione politica, e, che, e non puramente appunto di tipo, di tipo tecnico, diciamo così. E Cosa ha portato questa consapevolezza? Allora, sono due domande importanti. Eh, allora, sull'economia dei dati, allora, io penso una cosa, eh, io penso che il, il valore dei dati sia cioè imprescindibile, no? cioè, eh, noi sappiamo l'importanza dei dati, quello che ci serve ehm, per comprendere la società, e per comprendere, pensiamo per esempio a quello che è avvenuto con il Covid, ehm, dove appunto eh, l'utilizzo, cioè la capacità dei dati e la capacità di reperire dei dati ci serve per esempio per capire l'impatto dei vaccini, o come si diffonde una malattia, la malattia e come si diffonde la, la, il virus. Eh, in Sudafrica per esempio è stato capace, grazie a, a, la, la, a una capacità capillare, No, di, di collezione dei dati in ambito sanitario, anche dovuta a, a, a sistemi messi in piedi precedentemente, no? per l'HIV per esempio è riuscito a, a, a trovare molto presto la, la, la, la, la, variante, la variante Omicron, no? Um, che non si sa dove si è sviluppata, ma l'importante è che lì fu l'utilizzo dei dati, la capillare analisi dei dati ha portato all'individuazione all no, della, della, della variante. Eh, allora, io penso che, che, quindi nessuno mette in discussione questo, cioè l'importanza dei dati, il, il, problema è che, eh, il, il problema è che ci sono due cose che vanno comprese a mio parere il primo è che i dati non vanno percepiti come neutri eh, è un, una, una soluzione eh, tecnologica eh, che si basa esclusivamente su, sui dati senza un'analisi critica dei dati è una soluzione tecnologica che, che può avere dei problemi no? cioè i dati non sono neutri perché rappresentano una, un, lo specchio della società eh, una scelta decidere di, di raccogliere dei dati è una scelta che eh, include la scelta di eh, qualcuno che diventa un un soggetto da database e un soggetto che ne rimane fuori e questa non è una scelta neutra faccio un esempio banalissimo no cioè andare a capire per esempio eh, una tecnologia predittiva ehm, che ehm, che si basa su, su un rischio ehm, per esempio che in una certa area si commetta del crimine ehm, può essere vista in maniera positiva cioè uno può dire ehm, uno può dire um, voglio um, mi, mi serve sapere dove si commette del crimine perché, perché è importante per l'allocazione di risorse future mm -hmm. sì, questo va anche bene no? in termini teorici però poi dopo uh, uno deve andare a capire ma come mai io um, ho più dati su una zona piuttosto che un'altra e magari perché quella zona è popolata da persone di un certo tipo di, di, di colore della pelle e quindi c'è più sorveglianza in una certa area mentre, piuttosto che in un'altra area Um, um, una volta poi che il, la tecnologia predittiva è in, è, è in vigore um, qual è poi l'uso che se ne fa e lì mi collego al secondo punto che fai cioè in, in, in, giusto per chiudere sul primo um, l'economia dei dati um, è, è difficile da spiegare, no? Cos'è il dato, no? Cioè il dato è qualcosa di fluido, di non tangibile, però allo stesso momento è tangibile perché poi diventa anche valore economico, quindi è qualcosa di molto difficile da comprendere. Il punto vero secondo me è capire che innanzitutto il dato non è neutro, i dati non sono neutri. Prendere i dati, inserirli in una macchina senza un ragionamento critico è rischioso, ma è rischioso eh, dal punto di vista non solo etico, eh, cioè è rischioso anche dal punto di vista economico, perché vuol dire non fare delle decisioni giuste. Un'azienda che usa i dati senza un'analisi critica che semplicemente prende i dati per come sono senza capire le dinamiche che ci possono essere dietro dei database e della collezione dei dati che sono dinamiche anche di potere poi rischia di fare errori anche di finanziari con conseguenze terrificanti quindi ecco cioè bisogna capire questo elemento dal punto di vista etico anche ma non solo, non solo dal punto di vista etico c'è poi un altro elemento che è quello dell'argomento della, che è quello della, della competizione cioè ehm, io sono a me piace molto l'idea di, eh, di, di, di di tanti che e dicono ma eh, qui c'è un problema no? qui c'è un problema di dire ma dove avverrà il prossimo Google no? cioè è, è possibile in un sistema competitivo così ristretto come quello attuale no? dove queste grosse compagnie hanno dei monopoli enormi, è possibile che si sviluppi un, una grossa innovazione tecnologica. Cioè è possibile, è possibile il nuovo Google in un'area in cui in un mondo in cui Google eh, ottiene, gestisce l'80% del, del, tramite Google Maps, tramite Google Mail, tramite de, delle nostre transazioni e della nostra vita online. E, ed è un po' l'argomento che si fa nell'antitrust, cioè favorire un sistema economico che consenta appunto la, la, la proliferazione di, di innovazione tecnologica, e non invece queste innovazioni tecnologiche tecnologiche vengano poi rese impossibili proprio a causa della dominanza di alcune compagnie. Questo lo dico perché queste compagnie poi eh, è nei dati che, che hanno il loro, il loro, la, trovano la loro ricchezza, nei dati, nel, nel, nel modello di estrattivismo dei dati che è su cui si fonda la nostra società. Ecco, quindi ehm, l'economia dei dati, eh, sì, il problema è che siamo arrivati a un punto in cui, ehm, proprio perché abbiamo lasciato che le cose corressero senza particolari controlli, pensiamo solo che la General Data Protection Regulation ci ha messo dieci anni no, per trovare la luce, nel momento in cui eh, ci vuole un'azione legislativa seria ed importante per garantire maggiore competizione, maggiore equità dei mercati eh, e, e maggiore equità anche dal punto di vista etico della privacy per i cittadini. Eh, non è un caso che eh, ehm, l'Unione Europea in questo momento abbia una proliferazione di, di un'azione legislativa enorme, no? Dalla, eh, proprio volta a, a, a questo, mh, il digital package no? che, che si, si discute adesso su, sulla governance, sulle eh, piattaforme, sull'abuso di, di cercare di, di fermare l'abuso di dominanza di alcune piattaforme eh, che per Esempio, non permettono a prodotti nuovi di trovare adeguato spazio nel mercato che non, non permettono ehm, oppure che eh, accelerano la proliferazione di, di hate speech on, su, su, su internet, insomma. Tutto questo in realtà eh, è oggetto di grossa discussione al momento. E, e qui vengo al secondo punto: che fai, ehm, che è importantissimo, cioè. Ehm, prendiamo il climate change no? ci stiamo occupando tantissimo di cambiamento climatico eh, non abbastanza quanto se ne dovrebbe ma è un tema che è caro a tante persone anche grazie insomma alla, a figure um, importanti come Greta Thunberg, no? che, che ho tanto odiata da, da, da, tante, da, da troppo in questo mondo purtroppo e, um, quando ci sono stati gli ultimi incontri uh, COP24 in, in, in Scozia um, c'è stato una, una marea di articoli che sono usciti dicendo dobbiamo utilizzare l'artificial intelligence per ridurre questo ridurre quell'altro quando in realtà quello che mancava era l'azione politica cioè la tecnologia va benissimo ma ci deve essere l'azione politica l'idea che alla politica si sostituisca la tecnologia è, è rischioso io mi ricordo qualche anno fa ero a una conferenza dell'UNESCO in Cina e, e si discuteva con, erano tanti leader da tutto il mondo e mi ricordo un leader di un ministro di una piccola nazione dell'Africa che mi disse: ma, ma tanto non servirà più la, la, la politica, no? ci sarà l'intelligenza artificiale. Io ci pensai molto: non solo perché mi aveva fatto questa osservazione: cioè pensiamo a come eh, pensiamo insomma, io lo, lo chiamo il neocolonialismo tecnologico, no? che purtroppo si sta sviluppando però mi domandai anche stiamo davvero arrivando a questo punto cioè in occidente ci siamo già arrivati no? se ci pensiamo cioè l'idea per esempio è che a definire l'allocazione di risorse in un territorio spesso un algoritmo no? che non è altro che un, un, come spesso semplicemente un'opinione un personale tradotta in un codice come è stato definito da una nota attivista americana eh, ecco il tema è eh, non, è, non possiamo delegare alla tecnologia delle scelte politiche essenziali, sull'ambiente per esempio la scelta non è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per, per, per ridurre l'inquinamento, cioè, benissimo la soluzione più ce ne sono meglio è, ma la soluzione è una soluzione di governi che mettono questo tema numero uno nell'agenda politica um, ecco io temo che, um, che siamo arrivati a, una, a questo una soluzione tecnosoluzionista e quando di, di quello di cui c'è bisogno è di politiche coraggiose e innovative che si avvalgano della tecnologia in modo critico quando ce n'è bisogno, non perché un dipartimento di pubbliche relazioni di una grossa piattaforma eh, della Silicon Valley fa campagna pubblicitaria, ma perché c'è bisogno per risolvere un problema, però il problema è una scelta politica che va identificata dalla politica. Chiaro, chiarissimo. Sì, diciamo che l'idea appunto che della politica, cioè che la politica non serva più, e che c'è bisogno solo di tecnici e di tecnologia, diciamo, è molto diffusa e trasversale anche ai temi, se vogliamo. E... Ecco no, mi, mi collego però appunto a questo che stavamo dicendo adesso, eh, per una considerazione, il esempio, spesso eh, si parla appunto del problema della eh, diciamo che c'è da parte il problema della privacy però dall'altra ci sono altri due eh, grossi problemi uno è quello dell'innovazione l'innovazione dell tecnologica nel senso che per esempio eh, l'Europa ha sviluppato delle normative molto restrittive su tutta una serie di questioni di gestione dei dati eh, però effettivamente magari rispetto ad alcuni grandi colossi poi, diciamo, le motivazioni sono anche un po' più storiche e radicate però eh, appunto rispetto al Colossi come possa essere gli Stati Uniti o la Cina poi sviluppa anche un ritardo se vogliamo sull'innovazione in, in alcuni settori e, e poi dall'altra parte anche la questione diciamo, della, della sicurezza no? che poi è un po' quello che dopo il 2001, dopo diciamo, l'attentato delle torri gemelle è diventato un po' l'argomento forte sul quale poi si è permesso diciamo, a Google e, eh, diciamo, a Facebook, insomma, di proliferare sul, sul condimento dei dati mh, con un'opinione pubblica che di fatto eh, metteva davanti appunto questo problema di sicurezza. Quindi due, questi due macro temi, come... Cioè, quanta, quanta solidità hanno queste argomentazioni e cosa invece quali eh, sono invece i punti deboli, diciamo così. Sì, allora, io te... Cioè... C'è una questione secondo me centrale. Allora, la prima è che siamo abituati a vedere questa dicotomia no, tra la privacy e l'innovazione. Um, ed è una dicotomia che eh, non, è, non è utile no? nel senso eh, che si può avere privacy e innovazione allo stesso momento cioè non dobbiamo, eh, non dobbiamo vederla, vederla in questo modo temo che questo approccio dicotomico alla privacy eh, presente non solo nell'innovazione ma anche nella sicurezza ma anche nella, eh, nella sanità per esempio no? C'è cioè un approccio molto molto rischioso e, ehm, e, e io penso anche... Ehm, spinto e promosso da chi a cuore la privacy non ce l'ha, uh, cioè dire per esempio che oh, tu sei per, per la privacy eh, vuol dire che non sei per la sicurezza, ehm, eh, è, è, è rischioso, no? cioè noi pensiamo dopo 9-11, dopo le torri gemelle, cosa è successo, no? Eh, c'era ovviamente uno stato di emergenza però eh, le normative prese in, in ambito di emergenza hanno sempre il rischio di tradursi poi in qualcosa di permanente soprattutto se non c'è il controllo e eh, se avvengono in un modo che non, non è trasparente, no? Del motivo per cui anche, anche nel cuore della pandemia eh, c'è stata una richiesta forte di dire va bene, prendiamo misure che possono anche se essere restrittive della libertà, perché poi la privacy non è che dice guardate, non dovete fare le cose, anzi, cioè, si tratta di fare le cose ma farle bene in un modo che poi non, non porti a problemi futuri no e allora ehm, questa dicotomia è una dicotomia che va abbandonata cioè io sono veramente veramente penso che sia la battaglia che dobbiamo porci non, non c'è innovazione senza privacy si possono avere tutte e due eh, non solo perché ci sono cose tipo il privacy by design ma anche perché c'è una richiesta che viene dai cittadini stessi no? di, di, di questo perché la privacy non è semplicemente i miei dati in maniera individuale individualista quello sai ce l'hanno alcuni più magari un approccio un po più liberale libertino di quello che ho io Il mio, de, la privacy è un, un approccio collettivo no? A me la privacy piace perché non c'è nulla di più collettivo del valore del de dato personale no? Ce l'abbiamo visto con la pandemia, de, l'importanza del valore del dato personale, cioè sono positiva oppure sono stata in un posto dove c'era un positivo, un, è, un, è un grande valore collettivo perché vuol dire che noi sconfiggiamo la pandemia insieme e la tutela della salute pubblica, eh, però proprio perché è un grande valore collettivo va tutelato nel migliore dei modi eh, non è, ed, è, ed è questo per me il grande valore della privacy. Um, che mi porta spesso anche in contrapposizione con approcci un po' più, più, più ecco, un po' più liberali, un po' più insomma, che non, non mi appartengono culturalmente e politicamente. Um, quindi la dicotomia è un tema che, che, che va veramente abbandonato, a mio parere, ed è quello che sta cercando di fare l'Europa. Um, con delle limitazioni, ovviamente, non da poco, um, con dei ritardi e con um, con un modello economico diverso, ma anche con la consapevolezza che francamente cioè, certi modelli non, non, ci, non, non possono essere, essere come noi, cioè, questo continuo richiamo alla Cina, certo, è, è ovvio... È, però eh, è un, eh, eh, noi siamo in Europa dove l'European AI Act proibisce, proibisce il social scoring cinese, cioè che è il fatto che noi diamo agli individui un, un, un, tramite la sorveglianza costante, diciamo che questo individuo si comporta bene, quindi gli diamo accesso per esempio a un, alla scuola per i figli, oppure anche a comprare il biglietto del treno o avere accesso a un prestito in base a come si comporta questo individuo perché lo sorvegliamo costantemente. Ecco, questo modello non è un modello che appartiene all'Europa francamente un modello che, che, che non penso aderisca alla nostra storia se quel modello lì porta a una maggiore eh, crescita economica ehm, eh, dobbiamo interrogarci su allora qual è il nostro modello di crescita economica ehm, ehm, piuttosto che dire dobbiamo eh, seguire quel modello lì ehm, tra l'altro ehm, eh, anche banale come discussione cioè nel senso che sento dire in giro spesso, perché la Cina è un paese che ha promulgato eh, poco tempo fa la, la PIPL che è la legge sulla privacy ehm, eh, che ha un controllo molto severo per esempio degli algoritmi sta facendo azioni fortissime contro le piattaforme ehm, si sta interrogando su, con temi su cui non, non, non, non si interrogava nessuno, è un paese che ha bisogno di 500.000 eh, data protection office nell'arco di pochissimo tempo, è un paese dove i cittadini si stanno svegliando al, al, al fatto che appunto hanno il diritto nella privacy ovviamente in maniera diversa da quella che è quella occidentale eh? cioè non è che funziona per gli organi di Stato ovviamente come, può, come si può immaginare, però voglio dire dove, dove c'è una, una legge sulla, sulla privacy in questo momento che è stata approvata, in India c'è una nuova legge sulla privacy ehm, che è in discussione che ha, ha un modello con, veramente interessante che è unicamente indiano nel, nel modo di, di, affrontare, di affrontare i temi con l'idea del, del, del della, ehm, del custode dei dati, insomma, un, un modo molto innovativo e molto diverso di guardare alla privacy. Ecco, io penso che ehm, io penso che, la, ehm, che dobbiamo pensare a dove dov'è che che, che eh, prima di tutto di smettere con questa contrapposizione tra, tra privacy e innovazione che non c'è ma partendo da, dalla consapevolezza che non c'è allora com'è che come europa possiamo, possiamo crescere in questo senso sapendo appunto che non, non inseguire altri modelli e, e non, non è una cosa che, che possiamo fare per quella che è la nostra storia e per quello che anche chi siamo e dove vogliamo andare È interessantissimo quello che, che abbiamo parlato l'altro anche sugli su altri modelli diciamo che stanno stanno implementando in giro e... E eh, no, il, ecco no, mi, ehm, diciamo, ti lancio subito la palla, nel senso che mh, volevo chiedere a questo punto eh, due cose, innanzitutto eh, come si eh, ripartiscono diciamo, in, questo, in questo schema di responsabilità tra governi e piattaforme, diciamo, cosa, dovrebbe fare il, cosa dovrebbero fare i governi a livello individuale magari di organizzazioni internazionali e cose invece dall'altra parte le piattaforme o, o comunque gli attori privati, cioè viene in mente ad esempio il caso di, di Apple che recentemente insomma ha eh, implementato una serie di servizi diciamo, per, per chi usa appunto, i suoi cellulari eh, per avere maggior privacy utilizzo. e utilizzo. Eh, e poi una cosa che è leggermente eh, di fianco a questa, eh, diciamo, spesso nei tuoi interventi eh, parli di dichiarazione universale di diritti digitali. Eh, ecco, ehm, diciamo come eh, vorrei chiederti cosa cioè, quali potrebbero essere un po' il, i pilastri su cui fondare eh, una nuova diciamo stesura dei diritti umani nel, negli anni 20 del, del 2000. Ma il tema di ehm, che cosa fanno le piattaforme, e, e cosa, fa il, cosa fanno i governi è un tema complesso, perché ehm, diciamo che quello che ehm, si sta verificando in tempi recenti che in realtà sono proprio le piattaforme ad agire quasi come fossero dei governi e dei regolatori. No? Um, ad esempio le innovazioni grosse che ha, fatto, uh, che ha fatto Google o quelle che hanno fatto Apple uh, di recente per garantire uh, maggiore privacy agli utenti sono innovazioni sicuramente importanti che segnano il fatto che per compagnie come per esempio Apple in particolare la privacy si è diventato un po' un, un, un tentativo di avere un competitive edge um, senza dimenticarci che, che quando app che ha un recente congresso negli Stati Uniti in, in Texas, um, ah, la pubblicità di Apple diceva che quello che rimane che, che, che è sul tuo telefono rimane sul tuo telefono, un po' come la pubblicità di, di eh, scusa, il no, Texas, volevo dire Las Vegas eh, un po' come quello che si dice a Las Vegas, no? quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas um, questo per dire che appunto Apple ha fatto di questo un, un grande PR, um, di un esercizio di pubbliche relazioni e di Comms. Questo non significa che non ci sia davvero un tentativo. Um, in realtà uh, quello che sta succedendo di recente è che siccome queste compagnie sono così grosse, pensiamo a Google, dove insomma, il traffico di tutti noi su internet è, è mediato da Google. Um, e, uh, signing up come con una Google ID eh, vuol dire essere seguiti praticamente dovunque. Se pensiamo all'utilizzo all di Google, così come, a, come, come, eh, come teoricamente come Virtual Library, um, ma poi anche a Google come Google Maps, come Google Made. Ecco quindi. Um, Cosa sta succedendo di recente? Che questi queste, queste grosse compagnie agiscono come regolatori, definiscono loro le regole della privacy, perché poi effettivamente se Google dice eh, adesso non utilizzo più i dati di terza parte, third party data, o se Google dice da adesso in poi eh, io ci, ci vuole il consenso per fare questo, in realtà quello che sta facendo Google è che sta determinando le regole di internet. Um, quindi ecco, um, questa è la cosa più interessante che sta avvenendo. Um, io penso che i governi eh, si siano svegliati rispetto al potere de, di queste grandi piattaforme. Um, non c'è dubbio che quello che è avvenuto di recente con uh, Cambridge Analytica, um, ma se pensiamo anche all'utilizzo di, di piattaforme come Facebook, um, eh, nel, nell'uso nell di, siamo poco più di un anno no, da Capitol Hill negli Stati Uniti, um, e quanto queste piattaforme poi sono diventate anche delle eco-chambers, no? quindi dove tutto si, si rimbomba, dove i, i, le convinzioni di ognuno poi diventano ancora più esasperate, perché non viene altro che esposto alle stesse convinzioni, che poi diventano sempre più estreme. E quindi c'è un, un proprio cambiamento da parte dei governi, insomma, ci si sta rendendo conto ehm, di, di, che con tanta innovazione sono arrivati anche dei rischi um, e questo spiega per esempio l'intera portata normativa de, de, dell'Unione Europea che veramente c'è cioè, un, un, uno tsunami in arrivo nel 2022-2023 che parte dal pacchetto digitale quindi Digital Services Act e Digital Market Act che definiscono le regole per un mercato competitivo più eco del digitale Um, ma anche per esempio tutta la responsabilità del, di, di, delle piattaforme in relazione ad esempio alla, alla, um, eh, al il content, il contenuto di queste piattaforme no? e chi ha la responsabilità di, di, di verificare appunto che, che non, non ci sia un contenuto Um, illecito di violenza, di, di razzismo, di, di eh, antisemitismo, come spesso avviene, no? Di recente abbiamo visto quanti, eh, quanto queste piattaforme abbiano contribuito anche a, um, a cose, a distigazione a di violenza e quant'altro. Pensiamo eh, a Myanmar, um, a Burma. Um, ecco, quindi, um, questo mi sembra insomma la, quello che sta avvenendo di recente, anche in Cina no? la, la legge sulla privacy è, è incredibile da questo punto di vista nei confronti delle piattaforme, c'è davvero un, nel definire insomma, il ruolo delle piattaforme in questo caso nella destabilizzazione dell'ordine pubblico. Um, certo dire, un approccio diverso ma il contenuto è lo stesso cioè effettivamente i governi di tutto il mondo si, si sono resi conto di, uh, del potere di, di, di queste piattaforme spesso um, guidate da, da, da algoritmi e spesso quindi difficili da, da, da comprendere um, difficili da, scusa, è difficile fare audit anche perché c'è questo insomma, il grosso problema del, del, della segretezza commerciale e, e quindi c'è questo grosso tentativo da parte dei governi di, di, insomma, di cercare di porre un freno a, questo, a tutto questo io ho spesso parlato di una nuova dichiarazione di, dei diritti del digitale in qualche modo replicando la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo eh, per me questo è un passaggio importante e non tanto per il puro contenuto che è essenziale, no? ma uno potrebbe dire: Beh, ma di fatto, voglio dire, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la cornice dei diritti è una cornice dei diritti che dobbiamo applicare anche nel digitale. Eh, per me è importante non solo perché il digitale pone nuove sfide, per me, per esempio, il diritto all'autonomia e alla libertà. Um, al di fuori dal micro-targeting e dalla perdita di, di autonomia dell'individuo dovuta alla, agli strumenti che vengono utilizzati online, incluso anche proprio le cose semplici, tipo le raccomandazioni su internet, né, suggerimenti, e queste cose qui. Che spesso non è semplicemente un suggerimento come era prima, ma divi qualcosa di molto più intrusivo, legato alle abitudini di, di, di ognuno che spesso sono estremamente private, no? che, che, che, che appunto vengono studiate e catalogate eh, nel, spiandoci su, su, quando siamo su, su internet, um, però anche perché quello che mi interessa è l'universalità, cioè um, tra tutte le, le, le, le, centi, le cent, insomma, quasi 100, 200 um, piattaforme che sono state create, no? di, di principi sull'artificial intelligence, principi sui diritti del digitale, diciamo che ci sono dei grandi punti in comune, che sono i punti di trasparenza, di, di, di un certo senso della privacy, dell'equità, dell ehm, in tutta questa pletora di documenti che sono usciti di recente, diciamo che ci sono questi grandi punti in comune. Eh, e questo al di là di differenze culturali, che per me è importantissimo perché Um, quello che, ovviamente la privacy si evolve si evolve con la tecnologia si evolve con le norme e i costumi de, de, insomma, de, dei paesi de, la privacy in Cina è diverso dalla privacy in, in, in Germania o da qualunque altra parte però in realtà ci sono delle grandi convergenze um, e allora ecco a me è su quelle grandi convergenze che mi piacerebbe ci fosse il coraggio di, di, di, di fare qualcosa di grande come è stato fatto con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Chiarissimo. Ecco, mi ricollego uh, subito a questo per uh, chiederti un approfondimento. Il, diciamo, come ho detto prima, introducendoti, il, um, diciamo, tu sei, sei stata anche tra le fondatrici della, di un network uh, globale uh, delle, diciamo, delle donne, uh, sul, cioè, beh, woman leading in AI network. Uh, e um, in particolare volevo chiederti appunto co di cosa si tratta, e quali attività e quale scopo avete proprio legato un po' a queste, diciamo, agli scopi di quello di cui stavi parlando insomma, ai di, diritti di mai è stato anche quello che è il bias mh, costante di cui uh, anche parlavi prima insomma. Mm. Mm. sì, allora il Women in the DNA Network è nato qualche anno fa a Londra perché si stava avvicinando l'8 marzo, eravamo con un gruppo di, di, di amiche, colleghe di background un po' diversi però tutte accomunate da, da, un, da una consapevolezza quella di eh, quella insomma, più tradizionalmente femminista, no? quella di dire... Ehm, e ci stavamo domandando a distanza, insomma, pensando alla generazione de de delle nostre madri no? eh, che avevano combattuto il 68, che avevano portato grosse innovazioni e insomma mai da dimenticare, ehm, però ci stavamo domandando cammino ancora da fare. E diciamo, ehm, eh, a tutte noi eh, ci è sembrato che si stesse correndo scorrendo il rischio che tante conquiste che erano state fatte con tante ancora da raggiungere però rischiassero di, di essere sopraffatte sopra, sopra dall'intelligenza da, dall artificiale ma non in generale dall'intelligenza artificiale proprio dall'utilizzo de, de, de, degli algoritmi in un certo modo, eh, abbiamo pensato al, al, al, al danno per l'individuale, il fatto appunto di una discriminazione allocativa, no? il fatto da una donna viene dato meno credito di un uomo, come abbiamo visto per esempio nei, negli algoritmi utilizzati nella carta di credito Apple Goldman Sachs, ma abbiamo visto quindi il danno individuale, ma anche il danno rappresentazionale, quello legato al, alle donne in generale, insieme, come, come quasi gruppo, ehm, con, in maniera ancora eh, anche intersezionale, cioè, quindi, ehm, pensando soprattutto a, a, alle donne nere, quindi alla discriminazione legata, per esempio, al riconoscimento facciale. Ma anche a rischio di perpetuare gli stereotipi, cioè è, è ovvio che nel momento in cui è un algoritmo che definisce a chi vengono dati in pasto certi consigli per gli acquisti, ovviamente all'algoritmo eh, all viene data la funzione di massimizzare il successo no? di, questo, di questo annuncio, che vuol dire di massimizzare il numero di persone che cliccheranno su quell'annuncio. Ovviamente per massimizzare questo numero di persone che cliccano sull'annuncio eh, la scelta deve essere fatta in base a tradizionalmente chi sono le persone che cliccano sull'annuncio. Quindi se stiamo, si tratta di un prodotto per esempio che può dire la casa, All'algoritmo verrà data la funzione di massimizzare che poi clicca sull'annuncio e compra il prodotto. Ovviamente per fare così, per massimizzare dovrà essere servito questo annuncio soprattutto alle donne perché tradizionalmente le donne puliscono di più la casa. Questo vuol dire che invece di, di, di usare la tecnologia per cambiare la società, per renderla più equa, la tecnologia non fa, non fa altro che poi eh, che, che, che perpetuare le, quelle, quegli stereotipi che sono nella società adesso. E questo perché e questo ci siamo chiesti, è perseguibile da un punto di vista della legge sull'antidiscriminazione la realtà è che non lo è perché nessuna legge in, in, in Europa sull'antidiscriminazione è una legge progressiva cioè una legge che definisce lo status quo e la discriminazione è basata sullo status quo ma non è che stiamo parlando di leggi che hanno una funzione di dire eh, progressiva cioè di voler portare la, la società a un maggiore livello di, di, di equità non è la funzione. Eh, la funzione quella è una funzione semmai della politica ecco allora Mm. E, e ci siamo domandate tutto questo e, de, de, de, e di come, appunto, essendo quasi tutte legate alla tecnologia in un qualche modo. Io, dal punto di vista legale e del, della, del, del, recentemente, sono più nel privacy engineering in, e in, coding. però voglio dire, -eh, a loro come ingegnere o come, come avvocato, insomma, tutte legate alla tecnologia grandi amanti della tecnologia, ci siamo chieste, eh, ecco, però, non è questa la direzione giusta. E, e da lì è nata tutta una pletora di iniziative che abbiamo fatto in questi anni, una crescita a livello poi anche globale um, e un'attrazione un, un enorme, perché noi abbiamo, mi ricordo che da, eravamo, avevamo deciso insomma di lanciare questo, questo gruppo, dicendo troviamoci alla London School of Economics e abbiamo, io mi ricordo pubblicare un articolo sul Guardian. Um, anche abbastanza drammatico no e su questi temi dicendo ritroviamoci pensavo che ci saremmo ritrovate noi 7 8 10 amiche in realtà eravamo più di 200 no? quindi con una forte consapevolezza di questi temi ma soprattutto anche un tema che che io dico sempre cioè noi siamo arrivate ma siamo arrivate da donne occidentali bianche anche tardi su questo tema um, le grandi studiose di questi temi, quelle che sono state veramente in grado di, uh, di, di essere di essere, uh, in, in cap insomma da, in avanti su questi temi sono state soprattutto le donne uh, le donne, soprattutto donne nere eh, negli Stati Uniti, io penso a Joy Bunagini, penso insomma, da, a Safia Cioè, queste sono si tratta di figure che sono state leader in questo, in questo ambito, e, e assolutamente in grado di. Uh, di uh, di portare avanti questi contenuti eh, Coded Bias è un tema che, che va, è un film che va guardato perché appunto, e non è un caso che poi le, le leader in questo ambito siano state soprattutto donne nere, perché sono quelle che stanno proprio all'intersezione tra, uh, tra l'essere donna, l'intersezione di, di del, del, dei relationships, um, e quindi Women Lead in NEI un po' cerca di fare, di fare tutto questo, no? di, di, di dire sì, effettivamente abbiamo bisogno di più donne nella tecnologia, ma soprattutto abbiamo bisogno di più intersezionalità e più nel definire um, le, le, le policy, riguardante l'intelligenza artificiale, dove viene usata, um, come, com, cosa ne facciamo, cioè non si tratta semplicemente di, di ridurre il bias, ma si tratta anche di capire per cosa utilizziamo l'intelligenza artificiale, cioè un prodotto che è assolutamente senza bias, può essere usato in maniera discriminatoria, Um, anche se tecnicamente magari il prodotto bias non ce l'ha, basta pensare all'intelligenza artificiale usata nel riconoscimento facciale, cioè anche se abbiamo il riconoscimento facciale perfetto che non discrimina nei confronti dei neri, poi però io sono assolutamente convinta che per le dinamiche e le sovrastrutture economiche della nostra società quel software verrà utilizzato più in aree dove abitano i neri che in aree dove abitano i bianchi, perché la, la privacy diventerà sempre di più un lusso. Ecco, allora, voglio dire, il eh, bias è un problema, ma non è che noi abbiamo bisogno di risolvere solo quello, abbiamo bisogno di chiederci quelle domande fondamentali su, su, sull'uso della tecnologia, il futuro che vogliamo, la relazione tra, tra noi e la macchina, e come facciamo che questa relazione sia per migliorare la vita di tutti e non solo di alcuni. Chiarissimo. Eh, ecco, proseguendo questo ragionamento che stavi facendo, cioè, tu eh, citavi poco fa appunto che eh, pur essendo tu tra mh, diciamo esperta del settore e così come le altre donne che avete dato vita a questa, questa rete però siete arrivati diciamo sotto certi aspetti già tardi diciamo così a mm. diciamo organizzarvi eccetera e parteva appunto nel tuo libro lo dedichi molto a, a descrivere perché eh, diciamo non esiste ancora un vero e proprio movimento anti eh, intelligenza artificiale e voglio chiederti appunto mh, perché diciamo c'è questo stato di cose c'è una scarsa consapevolezza sembra di no insomma, perché anche Punto, citavi. Netflix? C'è lasciato puntare su Netflix, quindi comunque ci è fatto più di uno. Um, ci sono anche libri come eh, quello sul ehm, capitalismo e la sorveglianza che comunque è stato anche del Bessel, quindi insomma ci inizia ad esserci un po' eh, una diffusione di determinati temi però ancora non si vede un grande movimento e poi voglio chiederti, collegato a questo se c'è per caso, essendo tu appunto esperto internazionale se ci sono mai delle distinzioni anche tra i paesi europei in, uh, in sì, questo. allora io del, Luca, la provocazione del dire c'è un movimento anti-AI è un po' la, il paragone che ho fatto nel libro con, con il nucleare, no? E, premetto, io non, non sono un'esperta di, di nucleare, no? però la, la cosa che mi aveva, che soprattutto ho anche fiducia in questo, in questo nucleare di quarta generazione di cui si parla, in generale io sono molto a favore di, di, di, dello sviluppo tecnologico. Però se c'è una cosa che io ho capito dal nucleare, è che ha una forte dimensione geopolitica che ha una forte dimensione di controllo eh, se pensiamo a quanto controllo c'è intorno al nucleare se pensiamo a quanto investimento pubblico c'è pensiamo alla Finlandia o se pensiamo a quanta geopolitica se pensiamo, cioè basta pensare all'Iran al lavoro fatto da, da, da Federica Mogherini no? Nel, quando, era quando era vicepresidente della Commissione Europea proprio sul, sul deal con, sul nucleare con l'Iran ecco, allora voglio dire a me l'intelligenza artificiale non sembra molto diverso perché l'intelligenza artificiale si nutre dei dati e sui dati c'è una grande battaglia geopolitica, pensiamo alla localizzazione, pensiamo alla, alla confusione tra la, tra la protezione dei dati e il protezionismo eh, dal punto di vista economico e quanto spesso queste due vengono mischiate insieme. Um, e pensiamo anche al fatto appunto, che c'è una vera e propria race a livello globale, no? quindi è un po' come avviene anche nel nucleare, non è avvenuto, però con dei forti controlli globali che ancora noi nelle AI non abbiamo, e perché le AI ha un potenziale estremamente drammatico, no? cioè, a fianco a tutte cose estremamente positive di cui, che dobbiamo assolutamente coltivare, che dobbiamo assolutamente tutelare, c'è anche un potenziale estremamente negativo. Cioè, mh, bisogna essere chiari su questo. Il potenziale, per esempio, per esempio di riportare il razzismo attraverso soluzioni che da guardando la faccia o facendo con la, la grandezza del cranio, no? eh, poi in realtà definiscono se una persona ha accesso o meno a un posto di lavoro. Di questo si parla. Si parla di frenologia, una cosa che voglio dire eh, abbiamo, abbiamo reputato completamente... Eh, invalida dal punto di da, da vista scientifico molto tempo fa ecco, ci sono dei rischi grossi um, e così come appunto il rischio insito che è quello del, della, della perdita dei posti di lavoro, no? che sì, voglio dire ce ne saranno tanti creati, ma è inutile negare che ci saranno dei luoghi dove eh, che magari, magari c'è più presenza proprio di quei, di quei lavori che verranno poi suppiantati dall'intelligenza artificiale, dove questo avverrà, avverrà e la perdita di lavoro avverrà e la perdita di lavoro, eh, e, tutto il tema della dignità legata al lavoro poi porta a fenomeni di scollamento sociale che sono pericolosi da un punto di vista democratico. Questo non significa che non, non bisogna proseguire con le AI, anzi bisogna proseguire, però ci vuole la politica e ci vuole la capacità di arginare le problematiche, di porre dei, dei controlli, di porre anche delle soluzioni politiche in piedi. Allora, eh, per questo io ho fatto il paragone con il nucleare, dicendo che ci vogliono delle solide politiche, ci vogliono dei controlli, ci vogliono degli accordi internazionali, ci vuole la capacità come società a livello globale di, di, di, eh, di, di porci delle questioni serie, di poterle governare. Il fatto di avere un movimento contro le AI è importante, non perché io sono contro le AI, ma è importante come controllo cioè il fatto che c'è stato un forte movimento contro il nucleare così come su tante altre cose è, è stata anche una spinta della società civile a portare dei controlli forti in questo, in questo campo è stata anche la spinta poi a fare a, fare, ehm, a, alla, alla, a creare delle le condizioni normative necessarie cioè, di quanti scandali abbiamo bisogno ancora nell'intelligenza artificiale per fare tutto questo cioè, io sono contenta che l'Unione Europea sia la prima con tutti i limiti di quella proposta legislativa io sono contenta che l'unione europea eh, sia la prima a fare un, un, un, una legge appunto per definire l'alto rischio dell'intelligenza artificiale e mettere in piedi dei controlli forti su questo tema però eh, non è che parliamo di qualcosa che verrà prima di due anni eh, dal, dal punto di vista legislativo due anni sono tanti sono tanti perché la tecnologia procede a livello molto veloce Ecco, quindi per me la, la questione di viabilità democratica. Um, io credo che negli ultimi anni abbiamo visto quali, quali possano essere questi rischi e anche i benefici. E quindi um, quello che mi preme è che, è che, ci, che ci sia um, una spinta maggiore a, dal punto di vista normativo e questo ancora una volta, per tornare poi al solito punto, diventa difficile quando ci sono queste grosse compagnie che hanno un potere molto enorme non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico tramite le lobby um, quindi poi si ritorna sempre al, al, al, al rapporto complesso tra la competizione, l'antitrust, la privacy l, e lo sviluppo tecnologico e, e come in tutto questo quadro si pone una soluzione normativa che è in grado di, di, di trarre benefici e ridurre i rischi Benissimo, eh, ecco, andiamoci un po' a conclusione. Um, tra l'altro, hai tantissime do altre domande da fare, ma eh, cerco appunto di non approfittare più di tanto. Eh, no, ecco, appunto, parlavi adesso del, del problema de democratico. Insomma, uh, accennavi uh, a questo. In una, ecco, in una società in cui, uh, appunto, anche per motivi semplicemente di magari di click e di, e di vendere magari oggetti, diciamo, si inizia a creare in maniera sempre più. Accelerata delle bolle, eh, con anche una, diciamo, un immaginario anche sul, sul mondo reale che è completamente eh, polarizzato. Eh, quali, cioè, quali, sono, quali possono essere gli effetti, appunto, sulla, sulla società in generale, come, eh, che sappiamo insomma, vive anche su, deve necessariamente vivere per essere democratica su principi eh, che dovrebbero essere condivisi e quindi non lo sono più? E quindi, cosa si potrebbe mai fare in tal senso? Ma il tema di, di, della, della, della insomma, democrazia è un tema, è un tema che mi sta molto a cuore perché um, è, in realtà cioè, um, insomma, è molto semplice in, in, nella mia opinione. No? Se, se io e te o e altre tre persone vediamo annunci diversi costantemente anche le, le, le notizie ci vengono presentate in modo diverso basate sui nostri um, caratteri personali, sulle nostre storie il browsing, le nostre attività, e, eh, la, noi veniamo catalogati tutti no? quando eh, navighiamo su internet tramite quell'operazione quell che viene definita di clustering, no? cioè dove, dove ognuno di noi viene definito in un gruppo, in un cluster con delle specifiche caratteristiche, poi dopo vengono fornite e servite annunci, informazioni, qualsiasi cosa, basati poi su, su, sull'appartenenza a un cluster o un altro e fondate su un'architettura, quindi non è solamente una questione di, di come funzionano le piattaforme, è la stessa architettura che si chiama real-time bidding process, che è appunto questa sorta di borsa che avviene in una frazione di secondo dove quando noi apriamo un sito in, internet l'annuncio ci viene fornito perché dietro questo, questo, questo annuncio che viene fornito a noi dietro a questo, a questo banner o qualsiasi tipo di informazione ehm, pubblicitaria che poi eh, viene eh, dietro c'è un, un, un fenomeno di pitting cioè come avviene veramente ne, ne, nella borsa ed è tutto avviene tutto in maniera automatizzata rapidissima e eh, eh, ed, uh, e che ha servito l'industria dell'advertising per, uh, per, uh, per gli ultimi decenni cioè un qualcosa che io trovo peric pericoloso perché è una data protection free zone come spesso dico cioè non c'è data protection in quella zona lì in cui le nostre informazioni personali vengono poi mandate in giro a, a un'enorme quantità di, di, di brokers no? nel, nel mondo, in questo mondo ecco, questa architettura Um, insieme al punto che si nutre de, de, della capacità tecnologica con cui siamo in grado di fare questi algoritmi e la quantità di dati che vengono raccolti su di noi è, è preoccupante perché appunto significa che lasciamo segni di noi dov, lasciando segni di noi dovunque andiamo nel, su internet poi tutto questo ammasso di informazioni viene unito poi per viene messo insieme per poi uh, essere in grado di darci degli annunci che sono personalizzati, no? Cioè non sono personalizzati su di noi come individui, ma che rispondono a, quello che, eh, a, a quelle che viene, vengono percepite come le nostre caratteristiche o anche eh, semplicemente perché eh, sono state utilizzando i big data, sono fatte, ci sono delle correlazioni, no? Per cui le persone che fanno un certo tipo di cose, poi dieci anni dopo fanno... Altro, Cose. magari non è un rapporto di conseguenza ma è un rapporto semplicemente di correlazione che però poi significa che noi ci vengono presentate delle informazioni basate proprio su questa correlazione e questo poi cosa vuol dire in pratica vuol dire che, che quello che viene poi a mancare è l'autonomia individuale l'agency la, la, la capacità di eh, leggere una cosa o un'altra semplicemente perché si, in maniera casuale no? invece no spesso viene guidata Ecco, questo è un rischio per la democrazia, è un rischio per la democrazia perché, perché la, insomma, la diminuzione dell'autonomia individuale è un rischio democratico, ma anche perché se ognuno di noi ha accesso a informazioni diverse poi l'informazione condivisa viene meno. Eh, e questo lo sappiamo, l'abbiamo visto, cioè ehm, in ogni singola cosa che c'è su internet, ogni singolo Informazione che c'è su internet ce n'è un'altra un che lo nega eh, non, eh, cioè come, come si fa a capire cosa è vero e cosa non lo è questo è, è veramente problematico lo Abbiamo visto ora recentemente su, su, sui vaccini, sul covid um, ecco, penso che su questo ci si stia un po' svegliando um, mi dispiace però pensare che il problema cioè il problema è complesso non, è solamente, non si affronta semplicemente da un punto di vista di normative, di controllo de, delle macchine, o del de... ma è anche un problema proprio di architettura stessa, del, del web, così come l'abbiamo come, come creato, e come si è sviluppato. E, e quindi ecco, la viabilità democratica è qualcosa che mi, che, che, che mi fa paura. Io nel libro parlo anche del, del legame che c'è tra il populismo, che, che è appunto fomentato da... da l'architettura di queste piattaforme, da, dall'estrattivismo dei dati, di cui parla bene Shoshana Zuboff nel eh, Surveillance Capitalism. Um, tutto questo sia legato, per esempio, alle nuove tecnologie, ma sia anche poi legato a, a un, un antifemminismo anti tremendo, no? da, da Trump a Duterte nelle Filippine, a, um, voglio dire a Johnson, dovunque. E quindi voglio dire, è importante, bisogna stare attenti, secondo me, perché sono proprio i principi democratici che sono a rischio e questo è un tema che ci dobbiamo porre con forza ed è anche un tema su cui i cittadini dovrebbero veramente intervenire e dovremmo occuparcene di più tutti. Davvero. E, ecco, no, giusto per diciamo, un'ultima domanda con, con, con conclusiva, eh, citavi prima il fatto che appunto, tutti questi temi sono molto collegati anche a, diciamo, a dinamiche e, eh, legate alla geopolitica e quindi anche al confronto tra, tra Stati e Nazioni, e c'è per esempio un tema, sono parlati di populismo, anche un altro tema che ter termine si usa spesso in Italia per descrivere determinate aree politiche è quella del, del sovranismo, no? Questo, eh, questo appunto un problema della, so della sovranità e però ci sono ad eh, esempio nell'ambito proprio del, dell'intelligenza artificiale ci sono anche mh, nel dibattito diciamo accademico eh, anche in, in area liberale penso a Floridi per esempio eh, citano spesso il problema invece della eh, alla sovranità dei dati eh, perché appunto mh, è un tema comunque che eh, diventa particolarmente importante soprattutto in Europa rispetto al al, al fatto che il grosso delle piattaforme che citavi insomma, sono tutte di, di portare americane, quindi c'è un, una continua fuoriuscita di questi dati eh, verso l'estero, che hanno sicuramente anche delle, delle ricadute ehm, sul piano economico e politico. Ecco, volevo chiederti un po' se qual era la consapevolezza di, di, questo, di questo tema e cosa si sta facendo effettivamente in Europa su, diciamo, per cercare di, di porre diciamo, un, un freno a queste dinamiche. Ma il tema del sovranismo è un tema che è nato molto con Macron, no? cioè lui fu tra i primi a no? porre questo tema con, con forza. Um, io ho, un, ho una posizione molto ambivalente su questo, cioè, prima di tutto io non, um, um, non amo da, da, da, da, da alcune de, delle pieghe che, che sta prendendo questo dibattito, uno di questi per esempio legato alla localizzazione dei dati no cioè l'idea che appunto ehm, i dati vanno eh, tenuti in un posto in un posto vanno vanno eh, non possono essere ehm, che questo avvenga a livello, con, a livello consapevole o inconsapevole cioè nel senso non nessuno dice lo dice pubblicamente no cioè siamo tutti a dire che è importante che i dati circolino la circolazione dei dati è importante tant'altro però poi in realtà ci sono fenomeni che fanno pensare il contrario. Um, la legge sulla Cina, paradossalmente, non è molto fissata su questo. Ma, um, ma per esempio, la sentenza di recente eh, su Schrems 2, no? um, mm. questo giovane avvocato austriaco, bravissimo, che poi aveva, aveva insomma, portato in tribunale tramite l'Irlanda, Facebook. Uh, prima e, dicendo appunto i miei dati, io li do a Facebook, ma poi vanno verso gli Stati Uniti e negli Stati Uniti uh, c'è il rischio di, del controllo e della sorveglianza, quindi i miei dati finiscono nei database della de, de de sicurezza americana. No? Un caso che poi ha portato a, alla, alla chiusura, alla fine de, del privacy shield, cioè il meccanismo con cui i dati vengono condivisi venivano condivisi tra gli Stati Uniti e l'Europa. Anche la legge sull'India ha un modo nuovo, un modo tutto suo di, di, di, gestire, di gestire questo tema. Ecco, quindi c'è di recente un, un, un, una, diciamo un, un, una fusione tra, tra il tema del protezionismo con il tema della, della protezione dei dati, come se appunto per proteggere i dati abbiamo bisogno di tenerli nel territorio, del territorio nazionale, no? e che io trovo un po' pericolosa um, come tendenza. Um, anche se ci sono organizzazioni come per esempio l'OECD ehm, che, che, ehm, che stanno sviluppando un approccio, un approccio nuovo su questo e cercando appunto di, di nuovo portare i paesi a un tavolo di discussione su questi temi. No? C'è cioè, um, per, però un'altra conclusione, un'altra considerazione che secondo me va fatta e che è il fatto che ehm, eh, a, legato a questi temi dell'intelligenza artificiale, soprattutto in tempi recenti, c'è quello di cui si parla spesso, che è un tema, il tema del, del neocolonialismo digitale. No? Il fatto, per esempio, che eh, ci, si stia sviluppando una sorta di replica di quello che fu il movimento coloniale quando si andava da paesi che erano economicamente poveri, ma che erano ricchi di risorse. Un so, mm -hmm. tempo le risorse erano magari qualcos'altro, adesso le risorse sono i dati. E allora quello che sta avvenendo spesso in alcuni paesi, penso a alcuni paesi dell'Africa, quello che sta avvenendo è appunto uno sfruttamento di, di, di questi dati, di queste, tipo, di queste risorse, in questi paesi che sono economicamente più poveri. Eh, io nel mio libro traccio la storia di, di, di, di alcune start-up, no, su cui c'è stata la polemica, sono start-up africane oppure sono dei paesi dell'Africa o sono start-up che in realtà sono, sono, sono occidentali. Ecco, Un tema non è semplice ovviamente perché poi si rischia di finire facilmente nella banalizzazione, nella diatriba tra, tra, tra quelli che vengono, si definiscono pro-globalizzazione che insomma ormai sono dibattiti che secondo me vanno superati, però ovviamente c'è un tema importante in questo. La mia conclusione su, questa, su, questa, su questo punto è che, um, è che la, il sovranismo ha senso um, nel suo concetto di sovereignty, um, non nel concetto più politico di, del sovranismo che ha assunto de, de, anche un, insomma de, un valore diverso: ha un senso come capacità di rimanere in piedi in maniera autonoma nella supply chain globale. È cioè impensabile che la, non essere in grado. Uh, non, non comprendere appunto la globalità de, della, della, della, della catena a livello globale a livello mondiale no? della supply chain e dobbiamo e questo è un tema questo è il tema secondo me cioè questo è il tema per tutti i paesi se pensiamo all'Itio, litio se pensiamo per esempio alle relazioni tra uh, ai, se pensiamo per esempio ai, ai microchips se pensiamo a, alla relazione in questo momento tra la cina e taiwan cioè eh, il vero, il vero tema secondo me è questo, cioè dire al di là del, del, del, di, di questa insomma, eh, ubriacatura che abbiamo sul sovranismo tecnologico, che in parte capisco ed è importante, insomma, non, eh, però eh, il tema vero è come che riusciamo a rimanere forti indipendenti nell'ambito della, della della supply chain a livello globale, quindi tenendo in considerazione appunto le dinamiche politiche e geopolitiche che ci sono a livello globale che, che hanno un impatto forte su questo tema. Ecco quella secondo me è la, la sfida più interessante che abbiamo. Perfetto. Sì, grazie, grazie, è chiarissimo. È assolutamente uno spaccato molto uh, utile, diciamo, a, a capire il, i problemi che sono, che sono in campo. Vi uh, ringrazio ancora tantissimo per il tempo che ci hai dedicato oggi. Uh, consiglio uh, vivamente il tuo, il tuo libro, uh, che però non prevede avrebbe una traduzione in italiano, o c'è qualche novità? Ancora no, ma siamo stati no, un po' no. tutti ritardati dalla pandemia. Da... Ok, ma speriamo che c'è anche, anche in italiano presto accessibile. E volevo chiederti, proprio in chiusura, che lo, lo facciamo sempre ai nostri ospiti, eh, uno, cioè già consigliato il documentario, eh, diciamo, di Netflix, e eh, volevo chiederti, chiederti se potevi suggerirci uno o due testi per chi volesse approfondire questi, questi temi. Ah, io poco... più che altro suggerirei autori se, se, che no. magari non hanno necessariamente scritto libri, ma hanno scritto magari degli articoli interessanti. Io suggerirei, um, suggerirei moltissimi, ah, Joy Bonanvini l'ho già citata, Timnit Gebru che prima lavorava a Google, poi c'è stata insomma la vicenda non, non felice nei confronti del de suo termine, terminare lavoro a Google. Um, e... Um, uh, vale assolutamente la pena leggere, consiglio assolutamente l'AI Now Institute um, con, uh, con uh, um, uh, Meredith Whittaker che è stata un'ex sindacalista, una di quelle, quelle che, donne che sono, hanno veramente capovolto la storia, dell'approccio de, a, a questi temi. Um, e, e, e, si tratta, e suggerisco Safia Noble, um, e, uh, che appunto anche lei ha, ha, ha scritto tantissimo di, di, um, di, di questi temi, Cathy O'Neill sull'automation della, della disuguaglianza, e, um, e, um, e poi suggerisco uh, un autore che secondo me è interessantissimo uh, sul tema della, della privacy che è Frank Pasquale, che um, insieme a un, un, un ragazzo italiano si chiama uh, Cla Gian Claudio Malgeri, stanno lavorando su un approccio interessante su questi temi, eh, che è proprio quello della, uh, della um, sfiducia by design. Cioè, come se le, queste macchine devono dimostrare um, di, essere, di essere di essere fair uh, e come facciamo in modo appunto che, che, che ci sia un, un onus della responsabilità che vada proprio non l'individuo che deve fare 100.000 domande, come spesso avviene. no come spesso avviene noi quando navighiamo internet, che dobbiamo farci carico di leggere 400 pagine di, di privacy notices che poi non legge nessuno, giustamente anche perché cioè, la vita va anche vissuta. Beh, e beh. Um, invece loro hanno questo approccio. Ecco, Gian Claudio, tra l'altro, è uno che ti consiglio per, di, per, da invitare a uno di questi sul tuo podcast. Grazie, grazie mille per il suggerimento. Penso che ne approfitterò presto. E apposso, mi grazie ancora veramente di tutto e speriamo magari in un futuro di poter organizzare anche qualcosa in presenza a Milano. Comunque, Sarebbe bellissimo. A presto allora. A Preso. presto, ciao.